Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di ebay, dropshipping, ma non solo. Una cosa che riguarda qualsiasi venditore ebay e che forse avrai già sentito parlare. Una determinata cosa che può mettere a rischio la salute del tuo account addirittura farti sospendere o nascondere tutti gli annunci. Eh, ma veniamo subito a sotto e ti mostro di cosa sto parlando. Sto parlando del vero, che sarebbe questo qui, uh, vero program, eccoci qua, vero, che sarebbe per Verified Rights owner Program. Ma cos'è il vero? Sicuramente se vendi da tanto tempo su eBay, sai già più o meno a grandi linea cos'è, e se fai dropshipping su Ebay specialmente utilizzando fornitori come Amazon devi, eh, devi saperlo cos'è e devi anche sapere come evitarli perché sono molto importanti ma andiamo per step cosa sono i veri? i veri il programma copyright di Ebay è un programma come vedi dove chiunque abbia un marchio può registrarlo come copyright su Ebay qua come vedi c'è la lista di tutti i marchi momento registrati eh, ce ne sono anche di famosi come Crem Company, company adobe, adobe eh, nike tutti i marchi più famosi sono presenti quando un marchio è presente nella, nella vero list diciamo per essere rivenduto su ebay ha bisogno ha bisogno di dati un'autorizzazione quindi ha bisogno del permesso del proprietario del marchio per rivendere questo ehm, questo, questo prodotto venderizzato da questo marchio su eBay cosa succede se non hai se non hai questa autorizzazione se non hai questa autorizzazione il tuo account potrebbe ricevere delle sospensioni ad esempio vediamo se ti trovo se ti trovo l'esempio di qualche mail ebay eccola qua uh, no Eccola qua, sì, quella che cercavo. <coughs> Viene rimossa perché non hai i diritti d'autore. Quindi, eh, quindi puoi ricevere un'email come questa: Your listing has been removed, for copyright violation. <coughs> Dopo che abbiamo rivisto il tuo account di eBay, abbiamo intrapreso le, segu le seguenti azioni. Nel caso specifico di queste email, che siamo andati a trovare su internet, su Google Immagini l'inserzione è stata semplicemente rimossa eh, Questo, diciamo, è l'azione più leggera che ebay può prendere per... nei confronti eh, di un prodotto sotto copyright dopo la prima e la seconda violazione ci sono quelle un po' più pesanti che andiamo subito a vedere ma prima di continuare ti voglio chiedere gentilmente di iscriverti al mio canale mettere like al video per aiutarmi a farmi crescere, a farmi conoscere da più persone possibili. In questo canale affronteremo sempre ciò cioè, che riguarda ebay dropshipping, amazon dropshipping, shopify, e-commerce e finanza personale. Quindi iscriviti e resta sempre aggiornato. Tornando alla lista vero di cui stavo parlando, poi andremo anche a vedere come facciamo a evitare queste sospensioni, come facciamo a a evitare di inserire accidentalmente questi prodotti nel nostro account di ebay dopo questa, eh, questa violazione diciamo abbastanza leggera che riceviamo poi ci sono diciamo sanzioni sempre più pesanti che sono due sanzioni o tre o una più o meno di queste di rimozione di listings poi ci sono tre giorni di sospensione eh, dove tutti quei annunci vengono nascosti da ebay per 3 giorni e quindi il tuo traffico scende drasticamente e non fai quasi più nessuna vendita se dopo i 3 giorni continui a prendere ve vero, vero, il tuo account verrà ristretto per 7 giorni dopo che il tuo account verrà ristretto per 7 giorni alla violazione dopo il tuo account viene ristretto per 10 giorni dopodiché verrà ristretto sempre per 10 giorni e le violazioni successive fino anche ad arrivare anche a una sospensione eh, perenne, ovviamente un account costorico, datato che ha una certa fiducia da parte di ebay può sopportare più, eh, più sanzioni viro, vero eh, rispetto a un account nuovo se fai un account nuovo e ricevi un alert vero è probabile che verrà sospeso direttamente, senza nessuna sospensione di 3 giorni o 7 giorni, se è un account datato Probabile che resista per decine di volte. Io ho accounts che sono resistiti 15, 20, 25 volte alle restrizioni per 10 giorni. Ovviamente noi dobbiamo sempre cercare di tenere il eh, più lontano possibile queste email dal nostro negozio, anche perché ricorda che ogni sanzione che riceviamo di questo genere scende le nostre metriche interne di ebay e ci fa perdere visibilità. Ora ovviamente se tu vendi prodotti che hai a casa prodotti. pochi prodotti, è difficile che becchi questo tipo di violazione, anche se non è impossibile, Per esempio se vendi, non so, delle cuffie iPods o un iPhone, teoricamente potresti beccare eh, la sanzione, l'alert per un singolo prodotto. Ma ovviamente se vai a fare dropshipping utilizzando magari brand come Amazon, come fornitori o altri, dove comunque carichi centinaia di prodotti in una volta, Andrei a prendere, oltre ai prodotti, le immagini coperte di copyright, il nome del brand, e le descrizioni, le parole, tutte cose. Quindi è più probabile che ricevi queste sanzioni. Ma come facciamo quindi a importare in blocco tutti questi prodotti senza rischiare di bruciarci l'account? E qua che i software gestionali, in questo caso io uso AutoDS, se mi segui già lo sai, eh, puoi trovare anche il link in descrizione per iscriverti istituti da dove riceverai eh, una settimana gratuita al costo di un solo dollaro eh, quindi questi software ci permettono di eh, arginare il problema diciamo in buona parte buona parte perché comunque può sempre capitare e ora capitare perché questi programmi qua hanno un database interno che si chiama, nel caso dell'ODS, Vero o Keywords Blacklist, dove, eh, dove c'è un database interno del, del software con tutta la lista di questi marchi vendizzati, e quindi quando vai a caricare i prodotti, eh, ci sarà un blocco automatico, ci sarà un... Un, un blocco automatico del, del, del, dell'annuncio perché? perché ti dice che è un oggetto vero quindi quando vai a caricare mille prodotti magari 500, ora ti mostro 500 verranno bloccati proprio a causa di questo di, di questo blocco ora, ovviamente la lista non è completa AutoDS ha una delle liste vero più complete che ci siano tra i software gestionali, si parla di migliaia e migliaia di annunci, perché? Perché ogni volta che un negozio registrato AutoDS so riceve un alert vero il software dall'email prende automaticamente il brand e lo aggiunge alla sua lista privata che poi va utilizzata da tutti i negozi che ci sono iscritti. Ma se questo non dovesse bastare, tu puoi cliccare sul custode che ti ho fatto vedere prima e puoi andare a inserire manualmente al T-Brand. Perché? Perché se tu ricevi oggi un vero e, lo, e non fai nulla, semplicemente di vecchia restrizione e poi ritorni a listare, può essere che dopo in, che inserisci nuovamente il miliardi di annunci, vai a rivendere lo stesso annuncio che ti ha già ti ha dato questo problema. E questo è un problema ancora un maggiore perché se tu dopo aver preso una violazione vero vai a. A inserire altro, lo stesso annuncio, riprendi la stessa violazione per lo stesso annuncio ebay è ancora più pesante per le restrizioni, potrebbe anche sospenderti perché ovviamente non è più un altro prodotto ma sei eh, insistente con lo stesso prodotto quindi come vedete io ho una lista mia personale di circa 3.500 articoli nella lista in futuro condividerò con voi questa lista, poi vi spiegherò anche come quindi mi raccomando di iscrivervi al canale se volete fare dropshipping su eBay per rimanere sempre aggiornati. Eh, quando tu vai a inserire un termine in, questo, in, questo, in questa lista, tu qua hai diverse opzioni, mettiamo per esempio che io voglio aggiungere il marchio Adidas, vado a scrivere, vado a scrivere Adidas qui e vado a scegliere cosa voglio, posso scegliere di rimuovere la parola dal titolo e dalla descrizione, oppure bloccare direttamente l'annuncio in fase di upload, in fase di caricamento, se compare tra, il, diciamo, il, tra la voce brand, la voce, eh, la voce creatore, non so come tradurvela in italiano esattamente, eh, nei dettagli ebay, oppure bloccarla se appare in, nel titolo, oppure bloccarla se appare in descrizione. Solitamente quello che faccio io è inserire il termine per tutte e tre, i blocchi, quindi blocca se appare nel brand, come vedete ho fatto aggiungere, ora c'è, ma quello che faccio anche è metterla, aggiungere in descrizione e aggiungere, nel, aggiungere e bloccarla, bloccarla nel titolo. Questo perché? Perché a me se un articolo è vero non mi interessa vendolo, sicuramente vendono di più, ma mi mette a rischio l'account, ne abbassa la visibilità e il rischio di essere sospeso. Quindi è molto importante. Se tu non utilizzi Auto DS, utilizzi un altro software o lo fai in manual, o lo fai manuale, quello che puoi fare è andare su questa pagina e trovi cercando Very Bay List. Okay. ok? È la prima voce che ti compare per Hire Rights Owner Program. E poi andando qui, clicchi qua su la terza voce, oppure semplicemente scendi. Come vedi c'è una lista enorme di brand, quindi quello che puoi fare se tu devi vai a raggiungere monamente i prodotti e vedere il brand di quel prodotto, andare in questa lista e vedere se il brand fa parte di questa lista. Quindi semplicemente di fare, basta fare CTL ed F, cerchi ad esempio Adidas, Uh, poi mi spunta l'esempio, le ma non mi spunta Adidas come mai andiamo Nike eccola qua Adidas non c'è perché probabilmente c'è il nome dell'azienda e l'Aidas sarà di essere la brand perché a volte i brand non trovi il nome del brand ma trovi il nome dell'azienda che detiene il brand comunque qua per esempio c'è Nike infatti se noi andiamo a cliccare su Nike ci spunta il pdf che contiene tutte le informazioni su questo brand che è registrato quindi se io devo andare a vendere un paio di scarpe a casa night per esempio quello che faccio vado sulla lista e quando sei presente se è presente ovviamente io posso anche rischiare di inserirlo ma è al mio discatto è al mio rischio pericolo quello che puoi fare per eroginare il problema se vuoi comunque inserire l'articolo è togliere dal titolo la descrizione la parola night anche qualsiasi logo di riferimento nike dalle immagini e fatti le tue immagini proprietarie, che è quello che causa maggiormente gli alert vero, specialmente se fai dropshipping, utilizzando Amazon, Walmart o altri diciamo fornitori come fornitori grossi, famosi. Il problema sono le immagini che causano questo problema. Un trucco, per esempio, che puoi utilizzare quando vai a caricare eh, gli articoli e utilizzare il college che c'è anche su AutoDS, come vedi qua, l'opzione quando vai a caricare gli oggetti. Cosa fa? Prende tutte le immagini e fa un college di quattro immagini a quadrati e lo carica così come immagine principale. Questo serve perché? perché eh, ovviamente cambia l'immagine, il software, perché i veri, le reali non sono manuali, non sono fatti da software di controllo, non riconoscono l'immagine sotto copyright non avete un'altra immagine. Quello che puoi usare è anche Watermark, che ho puoi esempio, configurare su AutoDS, che è un'immagine come un frame, una cornice che tu crei e AutoDS te la mette di default nelle, nelle tue immagini del prodotto. Quindi ti metterà la cornice con il tuo marchio. Questo va a nascondere il copyright. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, molto importante se vuoi vendere su ebay, sia che tu faccia dropshipping sia che tu non lo faccia, e la, il vero, le sospensioni di vero sono la base maggiore delle perdite degli account ebay, quindi fai molta attenzione. Ovviamente, come sempre, se mi vuoi contattare, se vuoi più informazioni, mi puoi scrivere via email o su Instagram, ho proprio contatto in descrizione. Mi scuso per questo rumore... Oggi è una giornata abbastanza molesta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per avermi seguito.